Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia ripiena. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa più 2 ore di lievitazione. Gli Ingredienti sono farina di tipo 00, farina manitoba, olio di semi di girasole, latte, acqua, lievito fresco, zucchero, sale, uovo e per il ripieno prosciutto cotto, provola, mortadella e funghetti sott'olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, l'acqua, il lievito e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per un minuto, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo l'uovo, l'olio. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi, a velocità 4. Aggiungiamo la farina doppio zero, la farina manitoba e il sale. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Il nostro impasto è pronto. Abbiamo rivestito una teglia con apertura a cerniera del diametro di 24 cm con carta da forno bagnata e strizzata. Versiamo adesso metà dell'impasto. Dopo aver livellato bene, facciamo uno strato di prosciutto cotto, uno strato di formaggio, i funghetti e la mortadella. Completiamo con il resto dell'impasto. Livelliamo bene. Se gradite completate con un po' di semi di sesamo. Lasciamo lievitare per almeno due ore all'interno del forno spento. Trascorse le due ore la focaccia è ben lievitata. Adesso cuociamola in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 35-40 minuti circa. La focaccia è cotta. Lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia ripiena. Un impasto davvero soffice.